buongiorno a tutti da Infinity shop eh, questa è la nostra, la nostra prima recensione riguardo il nostro primo video piuttosto riguardo i display che abbiamo in vendita come distribuzione distributori di parti di ricambio e abbiamo deciso di fare questo per mostrarvi eh, insomma come vengono venduti i display come sono i display e eh, le parti di ricambio quando vengono vendute allora in questo caso parliamo di un display compatibile per un redmi xiaomi redmi note 9 È in, in, diciamo ha questa plastica protettiva il display poi quando chiaramente viene spedito il display lo andiamo a proteggere e impacchettare per bene in modo da farvelo arrivare a casa perfettamente integro e funzionante il display eh, allora viene da noi controllato e poi anche bollato perché eh, sono parti di ricambio chiaramente una volta soprattutto questo che è un display di rinove privo di frame deve essere poi chiaramente manomesso incollato al telefono e se si sbaglia chiaramente può essere danneggiato eh, per cui noi mettiamo un sigillo di garanzia che deve essere rimosso prima della riparazione oltre chiaramente a altre pellicole che è presente il display di protezione per poi chiaramente essere installato questo è un telefono invece un red minute 9 che abbiamo aperto che abbiamo qui dove testiamo il display e quindi andiamo a farvi vedere come testare il display prima di chiaramente poi dover eseguire tutta la riparazione ma questo poi lo lasciamo ai video a chi fa video diciamo di riparazioni tecniche dove chiaramente il display andrà messo su piastra, riscaldato, staccato dal frame, pulito tutto il frame e poi questo andrà perfettamente incollato sopra, così no? Allora andiamo a vedere con, quindi il display come viene testato innanzitutto rimuoviamo la batteria oltre ad aver rimosso prima il display principale e dopo che noi ovviamente gli abbiamo già staccato la scocca il lettore sim, il lettore impronte Andiamo, abbiamo staccato il flat dell'FPC il flat del display che è attualmente montato sul telefono e ora andremo a collegare, dopo aver scollegato sempre la batteria questo è importante ragazzi, scarica, staccate sempre la batteria quando andate a provare un display o un'altra componente staccate le, la batteria una volta staccata la batteria andiamo a collegare il display. Dato che questo display chiaramente deve essere montato in questa posizione sul frame e quindi la flat uscirà così, noi cosa facciamo? Giriamo il display al contrario e lo andiamo a collegare in questo modo sul telefono. Ok, fatto questo, collegato, colleghiamo la batteria e andiamo ad accendere in questo modo il telefono qui ci sono le flatte flat di accensione del telefono andiamo a prendere sul tasto che corrisponde a quello di accensione attendiamo che il telefono si accendi chiaramente andrà girato al contrario e qui chiaramente possiamo andare a testare il display e la sua funzionalità prima di procedere all'installazione Il display come vedete si accende, funziona perfettamente, dopodiché andiamo a testare il touch, una volta che chiaramente viene acceso, quindi andiamo a riaccenderlo perché si è spento il display, andiamo a mettere il cuocere di sblocco come vedete possiamo andare ora usciamo di qua però possiamo andare tranquillamente a testare il display in ogni sua parte del touch facendo anche questo con le app luminosità si accende si abbassa non so se si nota dal video ma andiamo a controllare anche la regolarità della luminosità quindi detto questo questo è il modo in cui un display Xiaomi può essere diciamo testato tranquillamente facendo chiaramente attenzione quando si testa a non strappare la flat è molto importante fare molta attenzione fatto questo possiamo chiaramente procedere a spegnere il telefono sempre tenendo premuto il tasto di accensione andiamo a spegnerlo sperando che si spenga eccolo qua o più semplicemente potremmo staccare la batteria ma voglio provare a spegnerlo direttamente di qua Vediamo perché non mi sta prendendo il tasto di spegnimento, ok. Si era semplicemente bloccato col codice, non mi permetteva di spegnere. Ok, display spento. Procediamo alla rimozione della batteria, della flat batteria. Diciamo. Andiamo a staccare la fratta. E poi la fate di display detto questo chiaramente andremo poi a rimuovere le pellicole quando rimuoviamo il sigillo di dietro per chi acquiste di noi ma ci sono tantissimi altri distributori che appongono sigilli di garanzia fate attenzione quando andate a sollevare il sigillo di garanzia fatelo con molta calma per cui togliete questo di qua perché noi, noi almeno lo mettiamo sulla pellicola protettiva del display dopodiché con due dita in mezzo ok, con due dita laterali al bollino di garanzia lo stacchiamo con molta lentezza altrimenti cosa succede? se noi lo, lo strappiamo questa placca di dietro viene con, insieme all'adesivo rischiamo di danneggiare la backlight e quindi poi a danneggiare il display okay, fatto questo da questo momento in poi la garanzia per noi è invalidata perché chiaramente è, un, è stato rimosso il sigillo perché l'abbiamo testato il display funziona sappiamo che funziona provvederemo l'installazione quello che vedrà dopo se usciranno linee verdi o macchie o quant'altro, perché noi durante l'installazione abbiamo sbagliato qualcosa e abbiamo purtroppo danneggiato il display. Detto questo vi ringrazio eh, per chi vedrà il nostro primo video, ne seguiranno altri con altri display, con tutto quello che possiamo e quello che vendiamo Insomma, per cercare insomma, di migliorare il nostro servizio, anche darvi il link diretto magari eh, per l'acquisto se ne avete il bisogno. E insomma anche darvi magari altre informazioni se ne, ne avete voi la necessità grazie mille a tutti ragazzi, buona giornata